botti illegali di Capodanno da tre anni non più morti, questa è una buona grazie notizia grazie zio, meno male, anche perché io insomma un no, occhio no, non l'ho perso, ma insomma, a causa di un petardo ho dovuto fare nove interventi, pensa, perché mi si è avuto il distacco della retina quindi ragazzi mi raccomando a Capodanno invece di fare i botti che è una stronzata andate al cinema ragazzi al giorno d'oggi poi ci sono anche questi che ce li hanno anche i nonni che sono i telefonini, si fa i messaggi su Whatsapp, su Facebook, da tutte le parti. Divertitevi, al posto che fa un botto fate un, un tweet, è la stessa cosa, eh? fa il botto uguale.